Grazie Presidente. Si avevo già anticipato al Consigliere Di Priamo che eh, chiaramente questo argomento, cioè la rete idrica Montemigliore, è già all'attenzione della Commissione Capitolina, lavori pubblici che presiedo. Tant'è vero che eh, sono in corso proprio delle email, quindi quello che dico io lo posso provare, eh, con dei residenti, i comitati di quartiere di zona che mi stanno mandando la documentazione e, e questo è avvenuto anche tramite devo dire, i portavoce eh, del Movimento 5 Stelle del Municipio. Quindi voglio dire, è chiaro che ognuno ha i propri canali di comunicazione, e anche da noi arrivano le notizie e io febbraio questo scambio di eh, email eh, per parlare di questa rete idrica eh, di Montemigliore. Aggiungo quindi se eh, il consigliere di Priamo può ritirarla perché dico questo? Perché noi quando affrontiamo in commissione eh, questi argomenti sulle reti idriche e fognarie eh, riusciamo con Ocea eh, ad avere un, un ottimo lavoro di squadra, ad avere un un bella, una bella intesa che poi fa sì che i lavori vadano avanti, anche chiaramente su impulso della Commissione che poi continua a scrivere e a monitorare i lavori di Aceato 2. Quindi per me eh, è importante, perché l'avrei fatto, perché è calendarizzata, eh, che eh, se d'accordo il consigliere Priamo si ritira la eh, mozione e ne parliamo sicuramente in Commissione Capitolina lavori pubblici perché eh, come abbiamo fatto per altre cose come stiamo affrontando tantissimi argomenti sugli scolmatori, sui eh, collettori e su rete fognaria e devo dire con ottimi risultati. Grazie. Attendo comunque cosa ci dice il consigliere Di Priamo.